Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi brownies. Questa ricetta è veramente favolosa, nata nel Novecento in America e da allora è uno dei dolcetti più conosciuti in assoluto ed è anche una goduria per gli amanti del cioccolato. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno... 85 g di farina 00, 170 g di burro morbido, 150 g di zucchero semolato, 70 g di cioccolato fondente tagliato a scaglie, 3 uova, 180 g di cioccolato fondente tagliato a scaglie, 40 g di cacao amaro, 50 g di zucchero di canna, un cucchiaino di caffè istantaneo, un cucchiaino piccolo di sale. Abbiamo scaldato il burro in microonde fino a che non è diventato bollente, poi abbiamo preso una ciotolina più capiente. Abbiamo aggiunto il cioccolato, ora ci mettiamo anche il burro. Con una palettina mescoliamo tutto per bene finché non è diventato composto omogeneo. Mentre il nostro composto si sta raffreddando, prendiamo una bowl bella capiente e ci mettiamo dentro le nostre uova lo zucchero semolato e lo zucchero di canna. Poi prendiamo le nostre fruste elettriche e mescoliamo per bene il tutto finché non diventa una bella crema. Ecco la consistenza che deve raggiungere la nostra crema. A questo punto prendiamo il nostro composto di cioccolato e burro e ce lo trasferiamo, sempre aiutandoci con la nostra cara palettina. Poi, con le fruste elettriche, mescoliamo tutto per bene finché non diventa omogeneo. Fatto ciò, mettiamo in un settacino le nostre polveri, ossia la farina e il cacao. Li setacciamo per bene. Finito di fare ciò, mescoliamo il nostro impasto con movimenti delicati da sotto verso sopra. Ora possiamo aggiungere il sale... E il caffè istantaneo. Continuiamo sempre a mescolare. A questo punto possiamo aggiungere anche il nostro cioccolato a scaglie continuando a mescolare sempre. Abbiamo tappezzato una teglia di 24 cm per 24 cm, ci andiamo ad aggiungere tutto il nostro impasto, poi cuociamo tutto a forno normale 180 gradi per 20-25 minuti. Aiutandoci con una palettina, livelliamo il tutto per bene. Ed ecco qui come è venuta la nostra torta dopo 25 minuti di cottura. Adesso la lasciamo raffreddare dentro la teglia e ci vediamo dopo per il taglio. Ma guardate che meraviglie di brownies che ci sono venuti ragazzi! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste meraviglie di brownies. Mm. Mamma mia ragazzi, sono speciali. Si sciolgono in bocca, si sente perfettamente il gusto di cioccolato. Poi c'è quel retrogusto molto leggero dato dal caffè.